Ciao a, tutti, ciao a tutti da katia allora bentornati nel mio canale oggi vi presento il mio nuovo progetto ho realizzato una maglia con il filato della Mistricomis comis baby soft è, già un, è un filato che ho già usato per eh, ho già fatto un vestito il mio vestito futura mi sono trovata bene quindi oggi ve lo ripropongo allora questo filato eh, si presenta ogni gomitolo da 50 grammi ed è 175 metri leggo perché non voglio sbagliare quindi la composizione di questo filato è 100% cotone soft pettinato gasato mercerizzato l'etichetta consiglio l'uncinetto ai ferri del 3,5 io per il mio progetto ho scelto il colore numero 2 comunque se contattate la merceria penelope di simona madarena eh, potete, vi lascio poi il numero di telefono così potete contattare la merceria e chiedere altre tonalità di colori questo è un filato molto bello molto morbido eh, io me ne sono innamorata ecco perché lo uso adesso lo uso spesso. Questo è molto leggero e fresco, e anche pensato, diciamo, è un filato pensato anche per i bambini, quindi possiamo, eh, possiamo re realizzare dei vestitini, delle copertine, eh, ma anche per adulti, quindi possiamo fare dei maglioncini, dei top, eh, scialli, insomma, possiamo bizzarrire la nostra fantasia, perché è un, un filato veramente ottimo. Allora, per quanto riguarda la mia maglia, vi dico anche vi dico come ho realizzato la mia maglia anzi scusatemi allora vi dico che il filato lo potete trovare nella merceria penelope eh, di simona madarena la merceria si trova a terni in corso vecchio 126 nel box informazioni vi lascio il numero di telefono appunto per contattare la merceria se volete acquistare il mio stesso filato ok allora torno alla mia maglia la maglia è molto semplice da fare, da, da lavorare, perché sono partita dal basso, quindi ho preso la circonferenza dei fianchi e del seno, quindi, e sono partita dalla misura maggiore. Allora, ho lavorato fino ad arrivare, ho lavorato in tondo, quindi sono partita dal basso, ho lavorato in tondo, fino ad arrivare a metà seno, dopodiché ho cambiato punto, ho diciamo ho diviso il mio lavoro il davanti e il dietro poi ho lavorato separatamente dopodiché ho cucito le spalle e poi ho ripreso i punti e ho fatto anche le maniche all'inizio non, non volevo fare le maniche volevo fare eh, diciamo una maglia uno un manicato ecco poi invece ho deciso di fare le maniche perché con questo punto mi piacevo mi piaceva di più con le maniche ok è un progetto eh, a me è piaciuto molto anche perché a questo punto io l'ho già, già lavorato, eh, ho fatto un vestito che trovate nel mio canale e quindi ho voluto abbinare questi due punti. Ho preso spunto da altri tutorial, il punto Gelsomino, ho preso spunto da, da Oana Oana Bonaccorsi e quindi mi è piaciuto molto questo punto e, e l'ho voluto fare ok e poi questo il punto eh, della parte superiore dello sprone nelle maniche e, oh, diciamo che io ho lo schema e quindi sono, sono andata a seguire ho seguito lo schema ecco però per quanto riguarda il punto gelsomino mi sono ispirata a oana Bonaccorsi per il suo punto oh, nel suo canale ok va bene io vi lascio il tutorial spero che questo progetto vi piaccia e che lo volete realizzare anche voi se è così prendiamo in mano l'uncinetto io ho usato l'uncinetto del tre e mezzo e possiamo iniziare con il lavoro allora iniziamo iniziamo a fare delle maglie alte doppie facciamo dei gruppetti di eh, maglie alte doppie chiuse insieme allora inizio con 5 catenelle 1 2 3 4 5 due volte filo sull'uncinetto vado nella prima catenella quindi inserisco l'uncinetto prendo il filo e fa faccio una maglia alta doppia però non chiusa quindi esco da 2 ed esco da Due, due volte filo sull'uncinetto rientro allora ok e faccio esco da 2 ed esco da 2 e adesso chiudo le mie maglie così poi 1 2 3 4 due volte filo sull'uncinetto vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta doppia non chiusa quindi esco da due ed esco da due ancora due volte filo sull'uncinetto rientro nella catenella prendo il filo esco da due ed esco da due quindi tre maglie alte doppie non chiuse adesso prendo il filo e chiudo 1 2 3 4 e ripeto quindi vado nella prima catenella prendo il filo esco da due ed esco da due Ancora due volte filo sull'uncinetto, rientro nella catenella, esco da due ed esco da due. E adesso chiudo le mie maglie. 4 catenelle e ripeto, vado nella prima catenella, esco da due, esco da due, rientro, esco da due ed esco da due. Così quindi io adesso con questo filato che poi è lo stesso vi faccio un campione quindi non dobbiamo seguire un multiplo fate tante eh, maglie alte doppie fino alla circonferenza dei vostri fianchi o del seno vi ricordo sempre che dovete partire dalla misura maggiore ok quindi io faccio un po di queste di questi motivi e poi andiamo avanti Ok, allora io ho fatto un po' di gruppetti di maglie alte doppie chiuse insieme. Adesso le giro così tutte dritte, le metto dritte così e le chiudo a cerchio. Quindi vado a chiudere nella prima catenella iniziale, chiudo a cerchio, faccio una maglia bassissima. Ora faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, rientro nella stessa catenella dove ho fatto la maglia bassissima e faccio una maglia alta doppia non chiusa, rientro ancora maglia alta doppia non chiusa, adesso chiudo le mie maglie 1 2 3 4 due volte filo sull'uncinetto e vado nella prima catenella delle 4 e lavoro la maglia alta doppia non chiusa ancora due volte filo sull'uncinetto rientro nella catenella esco da due ed esco da due però non chiudo le mie maglie due volte filo sull'uncinetto adesso vado qui dove ho lavorato il primo gruppetto di tre maglie alte entro e lavoro ancora tre maglie alte doppie non chiuse quindi 1 2 3 Due volte filo sull'uncinetto. Salto questo le ho aperte troppo vado qui nel, nella catenella e faccio tre maglie alte doppie, non chiuse 1 2 3. Quindi adesso chiudo tutte le mie maglie. Così. 1 2 3 4 due volte filo sull'uncinetto vado qui dove appena chiuse le maglie si è formato questo anellino quindi entro e lavoro ancora due maglie alte doppie non chiuse due volte filo sull'uncinetto adesso vado qui e lavoro ancora tre maglie alte doppie però non le chiudo 1 2 3 Due volte filo sull'uncinetto vado qui in questo anellino e lavoro le tre maglie alte doppie però non le chiudo. 1 2 3 E adesso chiudo tutte le mie maglie, così. 1 2 3 Quattro, due volte filo sull'uncinetto vado nell'anellino qui proprio in questo anellino dove ho chiuso tutte le maglie e lavoro le due maglie alte doppie non chiuse le 4 catenelle ovviamente sono la prima maglia alta doppia ancora due volte filo sull'uncinetto adesso vado proprio qui lavoro 3 maglie alte doppie non chiuse 1 2 3 ancora due volte filo sull'uncinetto vado qui nel prossimo uh, foro qui è dove abbiamo fatto le catenelle e quindi lavoro 3 maglie alte doppie non chiuse 2 3 quindi mi trovo 1 2 3 gruppetti di 3 maglie alte doppie e adesso chiudo vi faccio rivedere 1 2 3 4 filo sull'uncinetto due volte vado nell'anellino qui proprio dove ho chiuso le maglie faccio ancora due maglie alte doppie non chiuse vado proprio qui entro e lavoro 3 maglie alte non chiuse 1 2 3. ancora due volte filo sull'uncinetto vado salto le tre maglie vado nel foro qui questo piccolino e faccio 1 2 3 quindi ho tre gruppetti 1 2 3 e adesso chiudo 1 2 3 4 e ricomincio ok ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora sono quasi alla fine del giro quindi devo fare ancora l'ultimo fiore quindi 1 2 3 4 vado nella nellina faccio le maglie alte doppie Ancora due volte filo sull'uncinetto, vado giù e vado proprio qui e lavoro 3 maglie alte doppie: 1, 2, 3. Adesso chiudo, vado a chiudere proprio qui dove abbiamo iniziato. Quindi entro, prendo il filo e chiudo tutte le maglie così. Ora 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto, vado nell'annellino e faccio le tre maglie alte doppie. 1, 2. Quindi la prima la chiudo, la chiudo sempre. Ora 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto, vado nella catenella e faccio. 2 maglie alte doppie non chiuse 12 2 filo sull'uncinetto due volte vado proprio qui e lavoro 1 2 3 filo sull'uncinetto due volte e adesso vado qui al centro dei petali quindi faccio 1 2 3 e chiudo ancora 1, 2, 3, 4 filo sull'uncinetto due volte vado proprio qui dove abbiamo chiuso le maglie quindi entro faccio 2 maglie alte doppie non chiuse quindi le quattro maglie eh, le 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia vado giù e vado qui lavoro le tre maglie alte doppie 2 3 prossimo 1 2 3 e chiudo ok vado avanti per tutto il giro quindi ci ritroviamo alla fine del giro vi faccio rivedere come chiudere il giro poi andate andata avanti da sole va bene eccomi sono alla fine del mio giro quindi ho fatto due gruppetti di tre maglie alte eh, lavorate a metà adesso vado a chiudere qui nel primo che abbiamo fatto eh, abbiamo fatto le tre maglie alte e poi le abbiamo chiuse quindi vado a chiudere proprio qui vado nella catenella chiudo tutte le maglie così adesso ricominciamo 1 2 3 4 catenelle e lavoro le maglie alte non chiuse le maglie alte doppie così e adesso chiudo 3 maglie 1 2 3 4 vado nella prima catenella e lavoro 3 maglie alte doppie lavorate a metà così esco da due ed esco da 2 filo sull'uncinetto vado proprio qui dove ho lavorato le tre maglie chiuse e faccio 1 2 3 vado qui dove abbiamo eh, i tre petali E adesso chiudo eccomi allora sono alla fine del giro vi faccio rivedere come chiudere il giro e iniziare di nuovo il giro ricominciare il giro quindi fa ho fatto due gruppetti di tre maglie alte lavorate a metà adesso vado a chiudere qui dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme questo e quando abbiamo iniziato abbiamo iniziato con tre maglie alte poi abbiamo chiuso quindi vado nella catenella e chiudo tutte le mie maglie così adesso 1 2 3 4 rientro nel foro e faccio 3 maglie alte e le chiudo 3 maglie alte chiuse insieme così 1 2 3 4 vado nella prima catenella e lavora ancora le due maglie alte lavorate a metà quindi esco da due ed esco da due e le lascio aperte Così. adesso due volte filo sull'uncinetto vado qui nel foro e faccio le tre maglie alte lavorate a metà quindi non le chiudo vado qui nel foro e lavoro ancora tre maglie alte non chiuse ecco e adesso chiudo tutte le mie maglie 3 catenelle eh, scusate 4 catenelle e ricomincio le maglie le maglie alte doppie vado qui 1 2 3 vado nel prossimo foro quindi dobbiamo fare 3 petali 2 3 e adesso chiudo ok allora dobbiamo andare avanti con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi ok quindi man mano che andate avanti lo provate e poi quando arrivate all'altezza degli scalfi poi cambiamo punto facciamo un altro punto intanto um, io vado avanti con il mio lavoro e poi ci ritroviamo rieccomi allora io ho lavorato <coughs> per 28 centimetri, quindi partendo ho preso la misura dal punto vita fino ad arrivare a metà seno ok quindi ho lavorato per 28 centimetri adesso cambio punto quindi voi man mano che andate avanti lo provate quando arrivate al alle... a metà seno vi fermate allora facciamo in questa maniera io ho chiuso il mio giro quindi ho fatto i miei fiori adesso faccio una catenella allungo la maglia vediamo se riesco ad avvicinare un attimino Ok. prendo il filo rientro nella maglia e porto su il filo così la maglia quindi 1 2 3 4 mi faccio belli cicciottelli allora 4 prendo il filo e chiudo 1 2 3 catenelle adesso vado qui dove abbiamo le due le due gruppetti di tre maglie alte chiuse insieme qui faccio 1 2 3 4 adesso prendo il filo chiudo tutte le maglie e lascio due punti sull'uncinetto e adesso chiudo 1 2 3 e faccio la stessa cosa qui 1 2 3 4 e chiudo 1 2 3 catenelle vado qui nel foro piccolino dove abbiamo le maglie chiuse insieme e ripeto 1 2 3 4 e chiudo così quindi vado avanti così per tutto il giro ecco allora sono alla fine del giro ho fatto il mio punto puff adesso 3 catenelle e vado a chiudere qui nel punto puff faccio una maglia bassissima adesso faccio 2 catenelle che sono la prima mezza maglia alta vado qui nelle 3 catenelle e lavoro una mezza maglia alta, lavoro la seconda, lavoro la terza e una quarta sul punto puff. Qui vado nelle 3 catenelle, lavoro tre mezze maglie alte, 1, 2, 3, una mezza maglia alta nel punto puff. Continuo così per tutto il giro. rieccomi allora ho finito il mio giro di mezze maglie alte vado a chiudere nella seconda catenella con una maglia bassissima ecco e questo è abbiamo finito questo giro questo motivo perché adesso dobbiamo lavorare un altro punto ok ora dobbiamo dividere il nostro lavoro dobbiamo fare dobbiamo dividere il davanti e il dietro quindi contiamo i nostri motivi e mettiamo dei marcapunti proprio qui eh, sotto oh, le braccia ok perché poi lavoriamo il davanti e il dietro separatamente rieccomi allora io mi trovo 34 motivi 34 punti puff quindi ho diviso il mio lavoro ho fatto 17 puff davanti 17 punti puff dietro questo è il mio sottobraccio quindi lascio questo spazio per lo scalfo ok è la stessa cosa ho fatto da questa parte quindi mi restano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 motivi davanti perché qui come ho già detto ho messo dei marcapunti sotto il braccio ora iniziamo l'altro punto però iniziamo sul rovescio del lavoro iniziamo da qui quindi faccio 1 2 3 catenelle maglia seguente quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta poi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa filo sull'uncinetto salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro 7 maglie alte quindi lavoro le sette maglie nella stessa maglia di base. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto 1, 2, 3 nella quarta maglia, maglia bassa. E ancora 1, 2, 3 nella quarta, 7 maglie alte. 2, 3 4 5 6 7 salto 3 maglie e nella quarta una maglia bassa. Vado avanti così fino ad arrivare al mio marcapunti. Ok, quindi lavoriamo una maglia bassa, salto 3 maglie nella quarta, sette maglie alte. Ancora salto 3 maglie di base nella quarta, lavoro una maglia bassa. Ci ritroviamo e eh, quando arrivo al mio marca punti. Eccomi, allora sono quasi al mio marca punti. Sto lavorando le sette maglie: 2, 4, 6, 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3. Salto eh, 3 maglie, vado nella quarta, lavoro una maglia bassa. Poi ancora 1, 2, 3. Allora, se alla fine. Eh, diciamo oh, il multiplo non corrisponde non ha importanza non fa, non è importanza siamo al primo giro e quindi non ha importanza allora finisco con due maglie alte quindi salto le ultime due maglie e faccio due maglie alte per fare il bordino ora 1 2 3 catenelle giro il lavoro sul dritto: così vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta alla fine all'inizio alla fine lavoriamo due maglie alte vado qui nella maglia bassa giro il filo sull'uncinetto 4 volte 1 2 3 e 4 e vado nella maglia bassa e lavoro una maglia alta quadrupla quindi prendo il filo esco da 2 esco da 2 Esco da 2, esco da 2 ed esco da 2 quindi esco da 2 5 volte. Allora, adesso facciamo una catenella e tre volte filo sull'uncinetto. Allora, giro leggermente il lavoro, vedete: qui abbiamo fatto la maglia alta qua ok, quindi abbiamo questi nodini: non so se si riesce a vedere. Vado nel primo proprio qui entro dentro questi due nodini e lavoro una maglia alta tripla quindi prendo il filo esco poi esco da due esco da due esco da due ed esco da due una catenella due volte il filo sull'uncinetto vado qui dove ho lavorato la maglia la maglia alta tripla vado proprio qui faccio rivedere qui qui così entro qua e lavoro una maglia alta doppia una catenella una volta filo sull'uncinetto e vado qui prendo il filo e lavoro una maglia alta adesso faccio 2 catenelle qui dove ho lavorato la maglia alta vado dove abbiamo i due nodini proprio qui entro e lavoro una mezza maglia alta quindi abbiamo lavorato metà adesso dobbiamo lavorare anche dall'altra parte allora faccio una catenella qui ho lavorato la maglia alta quindi abbiamo lavorato una maglia alta maglia alta doppia maglia alta tripla così quindi vado qui nella maglia alta questa è la, maglia, la mezza maglia alta quindi vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta una catenella Adesso lavoro una maglia alta doppia nella maglia alta doppia qui. Una catenella. Qui abbiamo lavorato la maglia alta tripla e lavoro la maglia alta tripla. Quindi tre volte il filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta tripla. adesso una catenella vado al centro delle sette maglie alte quindi 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa così una catenella e adesso ripeto quindi quattro volte più sul 3 4 vado nella maglia bassa e lavoro una maglia alta quadrupla quindi mi viene anche male dirlo allora esco da due esco da due esco da due esco da due ed esco da due ecco e avevo fatto la maglia una catenella adesso tre volte filo sull'uncinetto vado qui dove ho lavorato la maglia alta entro dentro i due nodi nodine, quindi faccio una maglia alta tripla una catenella, due volte filo sull'uncinetto e adesso entro qui una catenella allora scusate un attimo lavoro una maglia alta 2 catenelle quindi vado qui dove ho lavorato la maglia alta e faccio una mezza maglia alta così una catenella qui abbiamo lavorato la mezza maglia alta quindi questa è la maglia alta e lavoro una maglia alta proprio qui una catenella una maglia alta doppia una catenella tre volte più lo sull'uncinetto e vado a lavorare la maglia alta tripla nella maglia alta tripla così una catenella vado al centro del ventaglietto vado nella quarta maglia alta e lavoro una maglia bassa ora una catenella vi faccio rivedere come dobbiamo lavorare questo punto che non so come si chiama allora vado qui nella maglia bassa entro e lavoro la maglia alta quadrupla quindi esco da 2 esco da 2 esco da 2 esco da 2 ed esco da 2 quindi sono uscita da 2 5 volte una catenella tre volte filo sull'uncinetto vado qui entro qui, proprio qui e faccio una maglia alta tripla una catenella due volte filo sull'uncinetto lavorato la maglia alta tripla vado qui dove abbiamo i due nodini e lavoro la maglia alta doppia una catenella vado sopra la maglia qui dove abbiamo due nodini e lavoro una maglia alta 2 catenelle una mezza maglia alta proprio qui dove abbiamo le due costine una catenella quindi qui abbiamo lavorato la mezza maglia alta adesso qui lavoro la maglia alta una catenella maglia alta doppia qui dove abbiamo lavorato la maglia alta doppia una catenella Tre volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta tripla nella maglia alta qui e abbiamo completato ora faccio una catenella una maglia bassa al centro del ventaglietto questo è il punto quindi andiamo avanti così fino ad arrivare al marca punti quindi dobbiamo lavorare la metà arriviamo qui dove abbiamo il marca punti allora rieccomi sono alla fine del giro ho lavorato i miei punti sembra un alberello una catenella e adesso lavoro qui le due maglie alte quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta ok adesso 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta giro il mio lavoro sul rovescio vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta così adesso dobbiamo lavorare delle maglie alte in rilievo maglie alte non chiuse quindi vado nella prima e lavoro prendo il filo ed esco da due vado nella maglia seguente prendo il filo ed esco da due Maglia seguente, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo ed esco da 2. Vado nella quarta, prendo il filo ed esco da 2. Adesso chiudo tutte le mie maglie. Faccio 3 catenelle. Qui dove abbiamo le 2 catenelle, facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Adesso dobbiamo lavorare tutte queste maglie, queste e queste, saltando la maglia bassa. Quindi vado nella prima maglia qui dove abbiamo la maglia alta la mezza maglia alta prendo il filo ed esco solo da due maglia seguente prendo il filo ed esco da due quindi sono due 3 e quarta maglia salto la maglia bassa e quindi vado a lavorare le quattro maglie da questa parte quindi prendo la prima e faccio 1 2 3 4 e adesso chiudo tutte le mie maglie allora se non riuscite a chiuderle tutte tutte in una volta fate due o tre alla volta ora 1 2 3 catenelle qui abbiamo le due catenelle e facciamo una maglia bassa 123 e ricomincio a lavorare le mie maglie quindi vado nella prima e faccio una maglia alta chiusa a metà 1 maglia seguente 2 maglia seguente 3 maglia seguente 4 salto la maglia bassa vado eh, nel prossimo chiamiamoli alberelli sembra un, un, alberelli quindi vado nel prossimo eh, alberello e faccio 1 2 3 4 così e adesso chiudo tutte le mie maglie 1 2 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle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 E lavoro le 4 maglie. Uno, due, tre, e quattro maglie 1 2 3 e 4 e adesso prendo il filo e chiudo tutte le mie maglie 1 2 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle ok bene ci ritroviamo qui dove mi trovo il marcaponti alla fine del giro rieccomi allora sono arrivato al mio marca punti, lavoro le mie due maglie alte per il bordino quindi uno e 2 faccio 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta e giro il mio lavoro quindi adesso mi trovo sul dritto del lavoro lavoro una maglia alta nella maglia seguente adesso dobbiamo lavorare delle maglie alte in rilievo quindi vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta in rilievo retro quindi però non la chiudo faccio 1 filo sull'uncinetto 2 filo sull'uncinetto 3, filo sull'uncinetto vado qui dove abbiamo lavorato la mezza maglia alta e qui abbiamo le due catenelle e lavoro la maglia alta non chiusa quindi mi trovo adesso 5 maglie sull'uncinetto e chiudo tutte le maglie così faccio 1 2 3 catenelle una maglia bassa nelle due catenelle 1 2 3 catenelle adesso invece dobbiamo prendere tutte le maglie quindi vado nella prima maglia dove abbiamo la mezza maglia alta e lavoro una maglia alta chiusa a metà maglia seguente maglia alta chiusa a metà maglia seguente maglia alta chiusa a metà quindi prendo le maglie quindi metto l'uncinetto dietro al lavoro passo sulla maglia prendo il filo così salto la maglia bassa e vado qui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 faccio 1 2 3 catenelle una maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle 1 2 3 catenelle e lavoro tutte le maglie in rilievo dietro quindi vado nella prima maglia e faccio 1 2 3 4 salto la maglia bassa e vado qui e faccio ancora uno due tre vado nell'ultima qui dove abbiamo la mezza maglia alta e quattro ora prendo il filo e chiudo tutte le maglie 1 2 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio a lavorare le mie maglie alte in rilievo dietro quindi vado nella prima 1 2 3 quattro salto la maglia bassa e vado nel secondo gruppo quindi uno due tre vado nell'ultima quattro e chiudo tutte le maglie così 3 catenelle maglia bassa nelle due catene, nelle due catenelle ok quindi vado avanti così per tutto il giro cioè scusatemi fino qui dove mi trovo il marco punto perché stiamo lavorando una metà del lavoro rieccomi allora io sono quasi alla fine del giro però vi faccio vedere come dobbiamo chiudere come dobbiamo finire il giro quindi dobbiamo fare dobbiamo chiudere come abbiamo iniziato allora io qui devo lavorare ancora le mie maglie quindi faccio 1 2 3 4 salto la maglia bassa lavoro ancora le quattro maglie 1 2 e 4 e chiudo 1 2 3 allora qui abbiamo le due catenelle allora e faccio una maglia bassa 1 2 3 e adesso lavoro 1 2 3 4 maglie 1 2 quindi lavoriamo solo una metà 3 4 e adesso chiudo una catenella di sicurezza e qui mi trovo le due maglie alte lavoro le maglie alte 1 2 1 2 3 catenelle e giro il mio lavoro vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta così Quindi adesso vi faccio vedere come dobbiamo iniziare di nuovo il giro allora fatte le due maglie alte iniziali qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme lavoriamo sette maglie alte 1 2 3 4 6 7 ora una maglia bassa qui dove abbiamo la maglia bassa andiamo qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme e lavoriamo 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 una maglia bassa qui nella maglia bassa e ripetiamo sette maglie alte dove abbiamo tutte le maglie chiuse insieme proprio qui e lavoriamo sette maglie alte 1 2 3, 4, 5, 6, 7, una maglia bassa nella maglia bassa, qui abbiamo fatto 3 catenelle, una maglia bassa e 3 catenelle, quindi facciamo qui la maglia bassa, così, e poi ancora 7 maglie alte, qui dove abbiamo le maglie tutte chiuse insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa nella maglia bassa, Okay. vado avanti così per tutto il giro eccomi allora ho finito il giro vado e lavoro le due maglie alte finali quindi il mio bordino quindi inizio e finisco con due maglie alte ora faccio 1 2 3 catenelle giro il mio lavoro vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta una catenella vado al centro delle sette maglie alte lavoro una maglia bassa una catenella quattro volte filo sull'uncinetto quindi adesso ricominciamo a lavorare le maglie alte quadruple quindi facciamo 1 2 3 4 volte filo sull'uncinetto vado nella maglia bassa prendo il filo ed esco da 2 1 2 3 4 5 volte una catenella 3 volte filo sull'uncinetto vado qui dove mi trovo ho fatto la maglia alta quindi qui entro dove abbiamo questi due nodini e lavoro la maglia alta tripla una catenella due volte filo sull'uncinetto maglia alta doppia una catenella maglia alta 2 catenelle mezza maglia alta adesso una catenella una maglia alta qui dove abbiamo la maglia alta una catenella doppia maglia alta una catenella maglia alta tripla una Catenella, una maglia bassa al centro del ventaglietto qui dove abbiamo le sette maglie alte, quindi sto ripetendo dal, dal secondo giro perché il primo giro sono le sette maglie alte e una maglia bassa. Ok, quindi dobbiamo andare avanti così fino ad arrivare all'altezza delle spalle, vi faccio vedere il diritto del lavoro. Ecco, questo è il diritto. Quindi, lavoriamo fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Finito il davanti, poi lavoriamo anche il dietro, ok. Facciamo la stessa lavorazione anche sul dietro, e poi quando abbiamo le due parti, eh, finiamo le due parti. Poi ci ritroviamo. Eccomi, allora io ho lavorato il davanti e il dietro. Ho lavorato, allora conto i motivi in questi dove noi abbiamo fatto le maglie in rilievo quindi 1-2. 3, 4, 4 motivi e sono arrivata all'altezza di 18 centimetri. Ora per chiudere io vado a cucire solo due motivi, quindi due motivi a destra e due motivi a sinistra e questa è l'apertura per la testa, io la voglio abbastanza larga. Ok, quindi adesso vado a cucire questa parte. Rieccomi, allora io ho cucito le spalle. E nel frattempo ho iniziato a fare anche una manica a chi piace eh, può fare anche la manica io adesso vi faccio vedere come ho iniziato la mia manica per il giro manica per il giro della mia manica io ho ripreso otto motivi ok quindi ho preso la misura del braccio e otto motivi per me vanno più che bene allora chi non piace la manica ovviamente lo può lasciare così, manicato o lo lascia così completamente oppure può fare un bordino. Allora. Quindi inizio da qui proprio dal sotto. Manica qui vado qui. prendo il filo, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa, quindi salto, qui abbiamo due maglie alte, non so se si riesce a vedere, quindi lo metto così, qui abbiamo le due maglie alte quando iniz abbiamo iniziato il giro, io vado qui nel foro, piccolo e lavoro 7 maglie alte rendere il filo corto anche, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adesso salto qui dove abbiamo le due maglie alte e vado nel foro piccolo qui e lavoro una maglia bassa salto le due maglie alte vado nel foro piccolo e lavoro le sette maglie alte 2 3 4 5 6 salto le due maglie vado proprio qui in questo foro piccolino lavoro la maglia bassa salto le due maglie vado nel foro piccolo e lavoro le sette maglie alte 3 4 5 6 7 salto le due maglie vado qui in questo foro piccolino e faccio la maglia bassa molto semplice quindi vado avanti per tutto il giro facendo bene attenzione devo ottenere 8 motivi per quanto riguarda la mia manica ok quindi vado avanti ci ritroviamo alla fine del giro eccomi sono alla fine del giro quindi ho fatto i miei otto motivi adesso chiudo qui nella maglia bassa quindi ho iniziato con una maglia bassa faccio allora vado al centro del ventaglietto delle sette maglie alte così con delle maglie bassissime faccio una catenella rientro e lavoro una maglia bassa una catenella 1 2 3 4 volte filo sull'uncinetto vado nella maglia bassa e lavoro la maglia alta quadrupla una catenella 3 volte filo sull'uncinetto vado qui alla base della maglia alta e lavoro una maglia alta tripla una catenella 2 volte filo sull'uncinetto vado qui dove abbiamo oh, questi nodini quindi vado nel primo nodino e lavoro una maglia alta doppia una catenella vado nel primo nodino e lavoro una maglia alta 2 catenelle qui abbiamo la maglia alta e qui si è formato questo nodino quindi io vado nel nodino prendo il filo e lavoro una mezza maglia alta una catenella adesso riprendo a lavorare quello che ho fatto qui quindi qui ho lavorato la maglia alta e lavoro una maglia alta una catenella due volte filo sull'uncinetto lavoro una maglia alta doppia qui dove ho lavorato la maglia alta doppia una catenella tre volte il filo sull'uncinetto una maglia alta tripla nella maglia alta tripla una catenella una maglia bassa al centro delle sette maglie alte una catenella e ricomincio a lavorare eh, non so come definirlo un alberello ecco ok quindi il punto lo sapete e quindi dovete lavorare sempre a giro quando vi trovate sul dritto del lavoro dovete lavorare poi qui le maglie alte rilievo dietro ok quindi la lavorazione lo sapete quindi è facile io adesso faccio il giro ci rivediamo alla fine del giro vi faccio vedere come dobbiamo lavorare eh, poi il secondo giro bene finito il giro chiudo con una maglia bassissima nella maglia bassa così adesso arrivo qui con una maglia bassissima nella prima maglia poi vado dietro al lavoro in questa maniera passo sulla maglia prendo il filo dietro e chiudo e faccio una maglia bassissima 3 catenelle adesso lavoro le tre maglie che mi restano quindi faccio una maglia alta non chiusa maglia seguente maglia alta non chiusa maglia seguente maglia alta non chiusa adesso chiudo tutte le maglie 1 2 3 catenelle una maglia passa qui nelle due catenelle 3 catenelle ancora adesso lavoro tutta questa parte quindi lavoro questa metà e l'altra metà ok quindi faccio 1, 4, salto la maglia bassa e ricomincio dall'altra parte. Quindi faccio 1, 2, 3, 4. E adesso chiudo tutte le maglie così. 1 2 3 catenelle una maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle 3 catenelle ancora e poi ricomincio a lavorare ok il punto lo sapete però l'ho fatto rivedere Bene. dopo questo dopo fatte le maniche qui penso che non c'è bisogno di fare bordino perché così è già così è, è, com è come dire è merlettato, quindi già è, fa da portino. Decidete le maniche, quante le volete lunghe, se volete fare la manica corta, tre quarti, vo se volete la manica lunga, oppure se non la volete fare affatto, ok? Perché anche il manicato va bene, sta benissimo. Bene, dopo questo, um, qui se volete potete continuare la lavorazione, riprendete la lavorazione e potete allungare la maglia all'inizio volevo fare un'altra lavorazione sono sincera e sapete che io inizio con un lavoro poi man mano che vado avanti cambio idea cambio un pochino eh, insomma faccio un po di rivoluzione ecco però questa volta ho deciso che voglio continuare con questo punto e quindi lo voglio allungare non so ancora se farò un vestito oppure se farò come una casacchina ecco eh, ancora devo decidere comunque. Voi eh, se volete la lasciate così oppure fate un bordino. La potete lasciare così perché così va anche bene. Non è, è anche carina in questa maniera. Va bene? Bene. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e spero che al più presto ci rivediamo con un, con un nuovo tutorial, un bacione a tutti, ciao!